Grazie il professor Cuzzi, ringrazio voi come al solito per la possibilità di organizzare questo incontro. Io l'anno scorso venni a parlare di Berlino nello specifico, partimmo dalle radici del nazionalsocialismo a Berlino per arrivare poi ad alcuni riferimenti all'attualità e ad alcuni riferimenti degli anni 50, 60, 70 e 80 ed erano alcuni riferimenti che naturalmente prendevano in considerazione la storia della Germania Ovest ma che poi nel frattempo non potevano e non volevano prescindere dal pianeta Berlino nei suoi aspetti positivi e negativi ma comunque relativi a un ambito molto specifico che è quello della città di Berlino, città di Lisa, città comunque compresa ancora oggi per alcuni aspetti oggi invece presentiamo un incontro su un paese che in realtà si presenta ancora oggi e già all'epoca si presentava, pur non essendo sulla scena internazionale così eh, presente eh, negli anni 20 e negli anni 30, come un paese compatto la Norvegia ha all'interno di sé una caratteristica di compattezza che è difficile trovare in un paese così esteso voi tenete presente che sono circa 5 milioni di abitanti potrebbe essere una città italiana, potrebbe essere tranquillamente la città di Milano e i suoi dintorni, è però una città che si estende talmente tanto da sud a nord, eh, scusate è un paese che si estende talmente tanto da sud a nord, che anche la possibilità di comunicare da una parte all'altra del paese, soprattutto in quegli anni quando la tecnologia, quando i trasporti non consentivano di eh, trasmettere informazioni, di, di spostarsi in maniera così agevole, pensate che ancora oggi se non si vola da un capo all'altro della Norvegia ci vogliono più di 26 ore per raggiungere la fine della rete ferroviaria e proseguire poi con un autobus oppure con un traghetto per poter raggiungere capo nord. Quindi la Norvegia si presentava come un paese di per sé lontano dalle luci della ribalta internazionale. Ma naturalmente, come un luogo strategico. Di sicuro chi voleva controllare l'Europa non poteva prescindere né da parte bolscevica né da parte antibolscevica, né tantomeno da sud o da nord-ovest dell'Europa, prescindere dal controllo di un territorio come quello della Scandinavia e nello specifico di quello della Norvegia faceva comodo e avrebbe fatto comodo a tutti all'Unione Sovietica alla Gran Bretagna alla Germania e quindi proprio questa sua posizione in realtà apparentemente periferica ma poi fortemente strategica avrebbe caratterizzato tutti quei momenti quei fatti che hanno poi portato a portato Hitler a convincersi che sarebbe stato opportuno primeggiare ed essere rapido, essere veloce per conquistare questa testa di ponte che era appunto la Norvegia ora una rapidissima digressione su quali sono le origini della Norvegia come stato da dove proviene la sua identità la via verso l'indipendenza è breve ci sono passaggi che sono spesso anche abbastanza lineari come potete vedere prima era sotto la dominazione danese la Danimarca per lungo tempo nell'età moderna è stata una potenza europea forte che si è confrontata quasi alla pari con tutte le altre grandi potenze europee dopodiché si passa tra il 1814 e il 1905 a questa unione che andava abbastanza stretta ai norvegesi con la Svezia eh, non esiste tra i popoli scandinavi un senso di conflittualità questo no, c'è in realtà grande amicizia, c'è grande rispetto ma molti di essi, giustamente tendono a salvaguardare la propria identità non tanto nazionale ma territoriale, questo è importante la Norvegia ha molte montagne, la Norvegia ha i fiordi la Norvegia è un paese che va dall'alto verso il basso quindi dall'alto delle montagne alle profondità dei fiordi. La Finlandia è già un paese che sta in mezzo rispetto all'est e all'ovest dell'Europa, si collega con l'Asia, è direttamente collegata ha combattuto una guerra, come sappiamo, contro l'Unione Sovietica. La Svezia ha un territorio molto più pianeggiante, molte foreste, quindi anche nell'identità, nella maturazione, nella formazione delle persone, dell'identità nazionale, la componente territoriale è molto importante quindi anche il fatto che oggi mh, ci sia molta attenzione da parte nostra da parte del sud del mondo in, nei confronti di questi paesi soprattutto della Norvegia che viene vista per esempio come un paese cosiddetto green vicino ai problemi dell'ambiente è dato anche da questo dal fatto che crescono e maturano e vivono a diretto contatto con una natura che, natura, che ovviamente implica anche la presenza di risorse naturali che all'epoca erano molto ambite per esempio l'espansionismo tedesco ma non solo dopodiché tornando immediatamente all'ambito storico nel 1905 con un referendum si stabilisce l'indipendenza il primo re norvegese è Ocon VII questo re sarà poi colui che non accetterà la presenza dei nazionalsocialisti tedeschi e norvegesi all'interno del proprio regno e come vedremo più tardi andrà a combattere una guerra di resistenza in esilio dall'inizio dell'occupazione vera e propria della Germania fino alla fine di essa. quindi tornerà e tornerà vincendo motivo per il quale ancora oggi in Norvegia c'è una monarchia motivo per il quale a differenza di molti altri paesi su questo ovvio non citare il nostro il re si è potuto permettere il l'usso non solo di tornare ma anche di essere chiamato e quindi non ci sono stati strascichi sotto questo punto di vista perché, perché non sono scesi a compromessi questo eh, la dice lunga sul fatto che durante la prima guerra mondiale la Norvegia sia rimasta neutrale nel dramma della prima guerra mondiale molti paesi in realtà sono andati incontro al loro destino che poteva essere naturalmente al di là della de rivalutazione, in sede storica, in Italia, inevitabile, però, sta di fatto che i grandi imperi sono crollati. Un paese che non era così, eh, quel momento, sotto i riflettori come la Norvegia, preferisce rimanere neutrale. E ha ragione: ha ragione perché negli anni 20 e negli anni 30, questa sua neutralità gli consente di maturare uno sviluppo economico che altri paesi non avevano avuto quindi nonostante la posizione periferica nonostante tutte quelle che sono le problematiche collegate alla realtà territoriale al clima, comunque per 7-8 mesi all'anno in Norvegia fa freddo sia essa a nord o a sud ma naturalmente il clima è freddo la luce è molto meno rispetto al centro e sud Europa questo è naturale, quindi anche i ritmi, di orari sono diversi questo cosa significa? Significa che la sua posizione strategica gli consente di essere un paese molto forte dal punto di vista marittimo soprattutto commerciale e questo naturalmente non fa altro che avvicinare il più possibile la Norvegia alla Gran Bretagna perché? Perché la Gran Bretagna è comunque una potenza che è uscita vittoriosa dalla prima guerra mondiale, cosa che invece molti paesi del sud Europa ad esclusione della... della, della centro Europa scusate, della Francia, la Germania come sapete era in condizioni pessime negli anni 20 e negli anni 30, quindi il partner ideale per la Norvegia è la Gran Bretagna, ma con una minaccia, con una minaccia strategicamente importante a questo punto anche per le altre superpotenze europee, che era costituita naturalmente dal fronte bolscevico, dall'Unione Sovietica, e questo è uno dei punti fondamentali sui quali si basano le prime riflessioni tedesche sull'opportunità, alla fine degli anni 30, di invadere la Norvegia E le domande sono più o meno queste 1. Se l'URSS attaccherà la Norvegia, ci sarà la stessa, o lo stesso tipo di dinamica che ha investito la Finlandia e soprattutto da parte dei finlandesi ci sarà lo stesso atteggiamento ci saranno le stesse forme di collaborazionismo con le forze di destra europee oppure ci sarà una resistenza forte e il paese comunque riuscirà a rimanere neutrale dopodiché si dice bene, la Svezia rimarrà neutrale sappiamo benissimo qual è stato il ruolo della Svezia durante la seconda guerra mondiale è rimasta neutrale però poi tutte, buona parte delle risorse minerali al necessario dai, non solo per la produzione di armamenti ma anche dal punto di vista di protezione qui entreremo nell'ambito della protezione antiera. in questo momento non ci interessa a noi però interessa il ferro, queste sono zone molto ricche di ferro, quindi non basta la Svezia, c'è anche il punto strategico di Nardik, che strano, che caso proprio il punto in cui i tedeschi avrebbero definitivamente preso con una manovra rapidissima e all'epoca rivoluzionaria da un punto di vista strategico-militare avrebbero proprio preso Nardi Hitler all'inizio nonostante sia un personaggio che sulla eh, imprevedibilità eh, strategico-militare aveva in, parte costruito, in buona parte costruito i suoi primi successi è scettico la sua impulsività stranamente sulla Norvegia non si esplica così facilmente chi invece vuole fortemente ottenere il controllo della Norvegia è questo ammiraglio tedesco Ovea vuole occupare la Norvegia ma Hitler continua a non essere convinto perché? perché c'è già la Svezia evidentemente e perché ancora potrebbe essere pericoloso agire nel momento in cui non si è ancora mossa l'Unione Sovietica a questo punto ci servono degli espedienti un economico l'altro politico proprio per questi motivi che abbiamo elencato ora il motivo per cui secondo me questo tipo di incontri questo tipo di ehm, discorsi sulla memoria storica sul recupero di questo di quanto è accaduto in passato per esempio su questi paesi è importante perché non si può e questo naturalmente in sede universitaria mh, non se lo aspetterete nessuno ma potrebbe succedere purtroppo da parte dei media, da parte dell'informazione che si creda che a un certo punto ci sia stata la possibilità perché la Germania era così potente, così forte da potersi prendere tutti i paesi che volesse no, non funziona così c'è la diplomazia, c'è anche se non sembra bisogna preparare delle campagne queste operazioni sono lunghe, sono difficili bisogna trovare i contatti giusti bisogna fare in modo di legittimarsi voi non dimenticate mai che Hitler ha preso il potere direttamente da von Hindenburg questa era una forma di legittimazione nei confronti di fronte al popolo il vecchio che lasciava il potere e il nuovo che all'epoca avanzava questo era successo in Germania nel gennaio del 1933 e a questo punto in tutti i paesi dove normalmente la Germania avrebbe voluto portare la propria dominazione era necessaria una forma di, leg di legittimazione non c'erano all'epoca delle forme naturalmente di controllo democratico interno ed esterno alle istituzioni come potremmo avere e dovremmo usare sempre di più noi oggi e quindi in questo momento si dice bene, anche agli occhi dei norvegesi noi non possiamo presentarci come degli invasori quindi dobbiamo agire esattamente su quelli che possono essere i due aspetti più interessanti per chi oggi governa la Norvegia economia e naturalmente politica questo è il ruolo che svolgono i nazionali all'interno del territorio norvegese fanno intelligence, fanno questo prima di decidere qualsiasi operazione militare loro hanno bisogno di avere i contatti giusti per poter andare a colpo sicuro lo hanno fatto in Austria, lo hanno fatto in altri paesi lo devono e lo possono fare anche in Norvegia e come vedete è un territorio molto molto complesso perché voi guardate la posizione della Gran Bretagna guardate la posizione della Norvegia qui lo vedremo più avanti nella zona di Bergen c'è un punto nodale strategico che è fondamentale per il controllo intero di tutti i mercati marittimi da nord a sud e da est a ovest guardate la Norvegia come vedremo poi era esattamente di fronte all'Unione Sovietica quindi quando si parla del confine da Berlino tra Est e Ovest, se per un attimo eh, facciamo finta di non essere storici e facciamo, ci trasformiamo per un attimo da quantomeno appassionati di geografia, vediamo che in realtà questi due mondi erano molto più vicini di quanto non sembrasse. E se voi vedete il passaggio, il ponte dalla Danimarca fino alla Norvegia era, era molto breve la Svezia è in mezzo che era rimasta neutrale e questa Finlandia in guerra è di fronte all'Unione Sovietica bene naturalmente quando la Germania si espande ha bisogno di prendere immediatamente l'area dei Paesi Bassi non ha assolutamente problemi a impossessarsene la campagna per l'invasione della Norvegia inizia di fatto come vedremo tra poco proprio dalla Danimarca però questo è ciò che avviene nel momento in cui si decide di partire con l'invasione prima succede qualcos'altro prima nel 1939 gli emissari del partito nazionale socialista tedesco incontrano questo personaggio è il contatto economico questo Hagelin. è un affarista conosce bene lo sviluppo economico della Norvegia in quel periodo e a questo punto essendo già un membro notate bene del partito nazista norvegese il National Samling di Quisling che vedremo poi dopo riesce a mettere le mani su quelli che sono i poteri economici presenti in questo momento in Norvegia quindi una prima parte del progetto di invasione è iniziata a questo punto bisogna andare avanti perché attraverso le pressioni diplomatiche e naturalmente economiche si può partire verso la parte di um, conquista politica del potere. E lo fanno attraverso questo personaggio, questo ambizioso personaggio, Quisling, che si definisce, si autodefinisce Furber con questa O. Norvegese, che non si pronuncia esattamente come la Humlaut tedesca però la sua ambizione la porta naturalmente ad autodefinirsi il Führer, il Duce, il condottiero norvegese è una rivista eh, lui in realtà poi trascorrerà molti anni di formazione in Unione Sovietica cioè un volume molto interessante su questo che eh, ripercorre di un, di un autore norvegese che ripercorre tutte le eh, vicende della formazione politica, filosofica eh, di eh, Quisling in questa sede purtroppo non le possiamo approfondire ma questo personaggio era già noto ai fascisti italiani presenti in Norvegia c'era qualcuno come De Marsanis che l'aveva già definito interessante quindi questi sono ambiti estremamente eh, particolari da approfondire secondo me per quanto riguarda il rapporto tra quello che era il fascismo in Norvegia negli anni 20-30 e 30 e quello che era stata poi la sovrapposizione nazionalsocialista tedesca nei confronti di Quisling Quisling voleva potere, a prescindere da dove venisse l'importante era Diventare mettersi alla guida di questo paese di mettersi alla guida della Norvegia e lui in qualità di capo di capo del partito nazista in questo caso nazionale socialista sapete i nazionali socialisti si sono sempre definiti tali e mai nazista nazista è un termine che è nato dopo in opposizione questo cosa significa? significa che Quisling, per ottenere il potere e quindi l'appoggio dei tedeschi, e meglio ancora per raggiungere un accordo con i tedeschi, deve fare delle promesse. Svela l'esistenza di un piano segreto da parte della Gran Bretagna per poter allestire una base marittima in Norvegia. Tradotto significherebbe tagliare completamente una parte di approvvigionamento di ferro e non solo poi naturalmente perché noi consideriamo sempre le risorse minerarie per la produzione di armi dicendo, ma poi dobbiamo sempre considerare l'aspetto alimentare delle guerre quindi non eh, dimentichiamo mai il discorso relativo per esempio alla ricchezza di pesce in questi mari eccetera quindi sono tutti aspetti che vanno presi in considerazione quando si prepara una campagna militare ecco, questo atteggiamento da parte di Quisling è utile ai tedeschi perché? perché Quisling promette di svelare le dinamiche di questo piano e promette a Hitler quando andrà in visita a Berlino nel dicembre del 1939 di poter invitare i tedeschi naturalmente non come forza di occupazione ma a questo punto come garanti di un accordo politico in Norvegia Ovviamente a questo punto, una volta che Hitler ha le garanzie, dal punto di vista economico e da un punto di vista politico, può iniziare a preparare questa operazione. Evidentemente, ma questa non sarebbe la prima volta, un oh, buon caporale non voleva accettare i suggerimenti di un ammiraglio e quindi ha pensato bene di dire, beh no, non do attenzione a Heidegger, preferisco dare attenzione a qualcuno che ha molto più fame di potere è che forse non lo dice da tecnico ma lo dice da politico e quindi ancora una volta Hitler decide di eh, legittimarsi di fronte a un governo instaurato direttamente dai tedeschi gli obiettivi di questa operazione eh, Weser-Ubung sono molto semplici come abbiamo già detto l'accesso alle risorse di ferro la creazione di flotte navali contro la Gran Bretagna e l'allestimento di base aeree sia di attacco che di difesa lo vedremo poi, vi citerò alcuni esempi di protezione antiaerea di Bunker norvegese a questo punto si può partire tutto molto facile 9 aprile, occupazione di Copenaghen avanzata norvegese cadono come birilli, uno dopo l'altro Oslo, Hohenheim, Bergen e soprattutto Navi. Dietl con solo 10.000 unità riesce a prendere Narvik mettere direttamente controllo il controllo tedesco su tutte le esportazioni di ferro e a isolare la Gran Bretagna a questo punto una volta che sono state prese, prese queste aree vedete Bergen, ne parleremo più avanti Ondaim e soprattutto questa zona, questa di Narvik i tedeschi hanno praticamente costruito l'asse di occupazione nord-destra non hanno più bisogno di nulla per difendersi sia dall'eventuale minaccia sovietica sia evidentemente da eventuali attacchi da parte della Gran Bretagna ci saranno poi degli episodi interessanti lo vedremo per un attimo nei pressi delle isole Lofoten che erano un luogo strategico sia per la Norvegia che per la Gran Bretagna ma in realtà le fortificazioni che interessavano i tedeschi e che naturalmente hanno consentito alla, alla Norvegia di diventare di fatto una linea difensiva poderosa da parte eh, dei per i tedeschi erano già state prese perché una volta che si mettono le mani anche sui cantieri navali una volta che si riesce a bunkerizzare tutta questa zona capite bene che Difficilmente qualcuno avrebbe avvallato uno sbarco Ecco, su questo invece Churchill era molto più flessibile A Churchill piacevano gli sbarchi Ne avrebbe voluto fare uno in Norvegia Ne avrebbe voluto fare anche uno in Istria Siamo andati avanti a parlare per molto Tra il 44 e il 45 Probabilmente la storia sarebbe andata in maniera un po' diversa Chissà, però questa è un'altra storia A questo punto si avanza E si dice, bene All'inizio di aprile ormai è evidente che Quisling ha tradito almeno una parte del popolo norvegese, ha invitato i nazisti nazionalsocialisti in Norvegia, li ha fatti accomodare, però a questo punto il re dice: no, mi dispiace, io non accetto. E a questo punto anche la Germania, che sperava, Hitler che sperava nella approvazione da parte del re Oachen, deve intervenire in maniera ancora più forte, ancora più radicale e quindi chi manda manda il 24 aprile il Reichskommissar Bofen, cioè Hitler in realtà non si era mai fidato pienamente di questo perché? innanzitutto voi non dimenticate mai che tra la Wehrmacht e Hitler, cioè tra i capi della Wehrmacht e lo stesso Hitler, non correva poi così tanto buon tempo tanto è vero che poi con la creazione comando del Wehrmacht, lo stesso Hitler si era posto al di sopra dei capi della Wehrmacht e questo non è mai andato giù naturalmente il militare no? che non potesse andare giù e quindi Hitler ancora una volta dice no, se io mando il mio commissario diretto a questo punto che possa non solo tenere sotto controllo tutta la parte diciamo, politica la parte propagandistica la parte amministrativa ma a questo punto ci vuole anche qualcuno che rappresenti effettivamente lo Stato tedesco in Germania non mi accontento di un norvegese arreista che vuole mantenere il potere per sé e forse per qualcun altro e poi magari non ha la forza e la consistenza per stare in piedi perché? Perché chi avrebbe potuto appoggiare Quisling nel momento in cui parte o buona parte dell'esercito magari sarebbe passata o sarebbe rimasta naturalmente fedele al re e quindi a questo punto bisogna fare in modo che anche le truppe tedesche abbiano un punto di riferimento assolutamente e indubitabilmente tedesco in Norvegia quindi in Norvegia chi controlla veramente il potere e chi oltre a Hitler ancora di più ritiene che in realtà Quisling sia rappresenti un governo fantoccio è proprio per Wolfgang. il potere viene esercitato a questo punto, siccome il re avrebbe potuto tranquillamente dire no a Quisling, ma a questo punto non aveva la forza, l'impatto, l'onda d'urto tale per poter dire di no anche ai tedeschi, a Terboven in quel momento, è costretto ad abbandonare la, la Norvegia e quindi continua la resistenza contro Hitler, contro i nazionalsocialisti e contro i eh, socialisti imperonenti norvegesi e tedeschi dalla Gran Bretagna. E qui, e qui inizia a questo punto la guerra vera e propria. Perché? Perché a questo punto sia Stalin che Churchill, come detto, pensano a uno sbarco in Norvegia. Ora, l'intenzione, soprattutto di Churchill, e questo lo hanno fatto gli inglesi, lo avrebbero tentato anche gli americani, lo hanno tentato, lo hanno fatto con i bombardamenti sull'Italia, si sperava che a un certo punto la popolazione disperata da una campagna bellica violenta si rivoltasse contro il governo locale. Era una strategia che aveva funzionato in parte eh, nel sud dell'Europa, abbiamo già visto che in realtà in Germania non aveva funzionato poi così bene, perché se noi andiamo a valutare quelli che sono stati i danni sulle città tedesche probabilmente si sarebbero dovuti ribellare a Hitler molto prima, Ancora meno sarebbe potuto succedere, lo dimostreranno i fatti eh, da parte dei norvegesi, ma non perché i norvegesi fossero deboli o perché fossero in un certo senso conniventi con Hitler e con i nazionalsocialisti. No, c'è una diversa forma di mentalità, c'è una diversa forma di affrontare il rapporto con l'esterno e con ciò che viene da fuori. Lo vedremo e lo chiariremo tra poco. A questo punto, però, sono le grandi potenze che devono fare in modo che questo paese venga o mantenuto nel caso dei tedeschi o salvato nel caso dei britannici e allora a questo punto sperando di fare questo tipo di manovra e di scacciare i tedeschi verso sud sia i sovietici che i britannici pensano a come si potrebbe sbarcare in Norvegia ovviamente tenendo anche conto di tutti quelli che sono i rischi voi provate a pensare cosa significa sbarcare su un fiore voi siete praticamente in una zona di labirinti d'acqua, di mare, dove potreste letteralmente perdervi ed essere costantemente sotto il tiro di postazioni fortificate, di cecchini, di mezzi d'assalto e via dicendo, quindi questo in realtà era un rischio difficile da calcolare perché un conto è sbarcare in Normandia e un conto è sbarcare sulle coste norvegesi, questo è un vantaggio per Hitler perché Hitler piaccia o non piaccia è stato rapido quando ha deciso di prendere la Norvegia lo ha fatto a questo punto come si deve perché? perché ha un'ossessione e questa l'avrebbe avuta anche a casa sua questa l'avrebbe avuta a partire dal 40 quando i britannici a sorpresa riescono a bombardare Berlino ha un'ossessione del bombardamento aereo quindi fortificazioni di massa bunkerizzazione di tutti i territori del Reich opposti sotto la dominazione del Reich si parte dal flujo di Berlino che fortifica tutta la Germania con i cosiddetti bunker a prova di bomba dopodiché si passa a fortificare anche le zone di occupazione e tra il 1941 e il 1942, l'ossessione di Hitler viene in parte giustificata anche se poi in realtà questo non verrà supportato dai servizi segreti dai servizi di intelligence tedeschi perché Hitler dice sì abbiamo fatto bene a fortificare tutta la costa norvegese perché come vedete i britannici si sono già fatti vedere sulle foto. questo non basta non possono bastare come testa di ponte per un'invasione sulla Norvegia con un'estensione di territorio del genere con un tipo di territorio del genere con un tipo di fortificazione del genere sarebbe effettivamente un suicidio lo vediamo tra pochissimo a questo punto parte la cosiddetta fessum novegen cioè qui gli studi tedeschi si intensificano su un tipo di protezione squisitamente tedesco, squisitamente norvegese, squisitamente marittimo cioè studiano il territorio e si adattano alla circostanza standardizzazione tedesca ma con adattamento a quelle che sono le caratteristiche del territorio questo è una fortificazione nei pressi di Bergen e questo è l'Oceano atlantico, provate a immaginare cosa significa sbarcare in un territorio del genere con un bunker posto praticamente in questa posizione. È stata una base della Nato fino all'inizio degli anni 2000, che strano, quando si è parlato di inserire la Russia nella Nato forse ci hanno ripensato perché a non mantenere. Questa è la struttura interna, queste sono le tipiche caratteristiche, naturalmente adattate al clima, adattate al territorio, della fortificazione, della bunkerizzazione tedesca. Questi sono piccoli, piccoli rifugi da combattimento locali, vedete, scavati nella roccia, presentano tutte le caratteristiche tipiche del normale bunker antiaereo, questi sono per poche persone, questi si trovano in una regione vicino a Bergen, circa un'ora e mezza, una regione di Orda, dall'Orientum, e questi sono quelli che fondamentalmente avrebbero costituito, eh, costituito consentito ai tedeschi di fare una resistenza al transe provate a immaginare una sorta di, Scaling... di stalingrado scandinavo Scandinava con un'invasione britannica in questo caso sarebbe stata veramente massacrata se voi girate per la regione questa è la regione di Ardanger fiordo di Ardanger vi imbatterete casualmente in tutti questi tipi di strutture sono normali fortificazioni entiere naturalmente erano postazioni spesso avevano postazioni mobili, avevano potenza di fuoco non indifferente e naturalmente la regione è disseminata di questo tipo di fortificazioni quindi i tedeschi avevano già previsto che quest'area sarebbe stata posta sotto protezione ma a questo punto in Norvegia c'è il problema dello scontro ideologico cioè la marina e la polizia sarebbero più aperte ad una nazificazione mentre invece Parte dello, della popolazione si oppone all'ideologia perché? Perché un norvegese non è un tedesco, quindi non è solo un problema di nazificazione, ma è un problema di germanizzazione. Quindi, per esempio, le associazioni sportive dimostrano che la nazificazione è sinonimo a prescindere di ideologia, quindi qui non si parla più di politica, non si parla più di guerra, qui si parla solo e soltanto di ideologie e quindi la protesta inizia dal recupero della propria identità nazionale le associazioni sportive per esempio norvegesi dicono no alla nazificazione noi siamo norvegesi quindi continuiamo con i nostri usi le nostre tradizioni la nostra mentalità anche nell'ambito dell'educazione lo vediamo per esempio nel 1942 affinché noi non diventiamo parte integrante della popolazione tedesca, perché non siamo tedeschi, quindi in nome di questa ideologia noi non vogliamo cambiare la nostra identità nazionale. Si tratta in un certo senso di una sorta di opposizione non violenta, questo sì, si può dire, non per niente diventeranno un po' nel dopoguerra in realtà modelli da seguire nell'ambito della resistenza democratica della via democratica diciamo alla socialdemocrazia all'opposizione all'ideologia di massa e via dicendo ecco forse già qui maturano le prime avvisaglie di questo tipo di atteggiamento naturalmente ci sono anche delle attività di intelligence per quanto riguarda i norvegesi e naturalmente i britannici e non solo anche i sovietici all'interno eh, della Norvegia contro i nazisti contro nazionalsocialisti e naturalmente non si può pensare che tutti i norvegesi volessero porre un tipo di resistenza non violenta o passiva no, c'erano altri gruppi armati che si erano già costituiti nel 1941 a Oslo, Oslo comunque città operaia quindi um, se voi chiedeste a un norvegese cosa rappresenta maggiormente la Norvegia probabilmente gli direbbe Bergen e non Oslo e questo la dice anche Lunga su quella che è la realtà ancora oggi politica e sociale della città di Oslo Ciò non toglie che diverse organizzazioni che sono menzionate hanno dei contatti, hanno dei contatti in Scozia, hanno dei contatti a Londra, passano attraverso la Svezia, ci sono poi delle spie sovietiche e britanniche lungo le coste, però in realtà ci si, si può limitare soltanto al sabotaggio e quindi non ad azioni, non a uno scambio di informazioni che possa effettivamente rendere possibile un'invasione dopodiché si passa ad un altro tasso dolente per il quale naturalmente dovrà poi pagare i responsabili di tutto questo in Norvegia che sarà Quisling lo vedremo, lo vedremo tra poco Per Terbofen naturalmente si occupa della questione ebraica perché se il Reichscommissart si occupa direttamente della questione anche se poi naturalmente Quisling non può non vuole, non deve esimersi da occuparsi anch'egli della persecuzione ebraica, tanto è vero che lo vedremo relativamente tra poco come si diceva il problema per ebrei che sono gli islamici il problema per Quisling erano gli ebrei teoricamente questa è. poi ci sarà anche un riferimento che vi dirò dopo a un ambito musicale molto ristretto dove sembra che il problema fossero come li definivano loro i negri, quindi vedete bisognava sempre trovare un capo espiatorio e su questo naturalmente l'ideologia si prestava molto alla necessità 1944 poi c'è eh, un rifiuto, un rifiuto abbastanza eh, importante, però poco supportato. Eh, in realtà eh, c'è molta compattezza su questo perché ci sono dei problemi di carattere ideologico interno, l'occupazione tedesca si fa sempre più violenta, sempre più eh, come dire, impermeabile a qualsiasi tipo di compromesso però Quisling e il suo governo fantoccio iniziano a scricchiolare un poco. Nel 1944 la frase che circola di più è butta poscavolo. Cioè ragazzi, rifugiatevi nelle foreste, non fatevi arruolare più da Quisling perché evidentemente inizia a girare la voce che stia tradendo il popolo norvegese perché in realtà lui sarà considerato ancora oggi il termine quisling significa proprio tradire da un punto di vista politico, diplomatico, ideologico la propria nazione, il proprio paese questo è sinonimo di Quisling. a questo punto ci sono delle forme di boicottaggio che partono dal basso e partono dai giovani questo è importante e questo ci fa riflettere anche sul fatto che resistenza e guerriglia possono a questo punto esistere ma non sul modello balcanico qui si dice modello balcanico perché no, non è possibile assolutamente eh, mettere a confronto quella che è stata la realtà dei Balcani con quella che è stata la realtà della Norvegia nell'antinazismo, perché? Perché innanzitutto non c'era un leader carismatico presente sul territorio come titolo perché comunque voi sapete che nei Balcani i comunisti erano nemici dei monarchici però a loro volta i monarchici e i comunisti erano nemici dei nazisti cosa che in realtà non esiste direttamente in Norvegia perché la presenza del re in esilio giustifica il fatto che il re in realtà ci sia, sia rimasto non abbia tradito il suo paese ma stia anzi facendo di tutto per tornarci come sapete la monarchia invece in Slovenia non era così apprezzata da molte forze locali, balcaniche, che sarebbero poi diventate jugoslave perché? perché si era compromessa anche qui va ribadito che c'era stata una monarchia che si era compromessa con le forze di occupazione per esempio in Croazia, era successo quindi questo cosa porta? porta naturalmente a dire, bene, abbiamo capito che la guerriglia c'è, non è sufficiente a spazzare i tedeschi. a questo punto bisogna distruggere la Germania per fare in modo e in maniera tale che abbandoni sempre di più progressivamente i territori che ha posto sotto occupazione quindi cosa succede? succede che ad un certo punto, dobbiamo aspettare il 7 maggio del 1945 quando dopo il suicidio di Hitler il plenipotenziario di Dönitz ordina la resa incondizionata cioè a questo punto la Germania deve abbandonare tutti i territori di occupazione non volendo l'8 maggio capitolazione anche delle forze tedesche in Germania che non hanno fatto altro che attenersi agli ordini guardate che avrebbero potuto andare avanti tranquillamente a combattere in Norvegia non erano allo stremo delle forze come sul fronte sovietico o altrove in tali casi, no, avrebbero potuto tranquillamente continuare però, naturalmente l'ordine arriva a questo punto dall'alto, il 13 maggio il principe Olaf torna in Norvegia e anche il re Ocon VII torna nel suo regno il 7 giugno. Quanto è costata l'occupazione tedesca e norvegese? Guardate un po', 67% anno del PIL. A questo punto processo a Quisling, naturalmente accuse di colpo di Stato, accuse di tradimento nei confronti dello Stato, di deportazione degli ebrei, e naturalmente viene condannato a morte e fucilato il fatto che in realtà ci fosse già da prima una buona cooperazione, dei buoni rapporti di amicizia con l'Unione Sovietica consentono, fatto non da poco, visto che abbiamo citato il confine orientale potremmo citarne molti altri di mantenere la propria vecchia frontiera, i vecchi confini prima della guerra questo non è assolutamente un fatto da poco perché buoni rapporti eh, con l'Unione Sovietica anche se poi in realtà la, NATO proprio, la Norvegia diventerà proprio il bastione della NATO di fronte all'Unione Sovietica nel dopoguerra beh perché molti eh, soldati della Nata Rossa erano stati tra i primi che al nord della Norvegia avevano salvato dai campi di prigionia coloro che erano stati sottoposti alla eh, dominazione e all'occupazione tedesca quindi era un'occupazione, era un'amicizia che partiva dal basso e rendiamoci conto che partiva comunque in territori talmente lontani dove anche parlare di urbanizzazione sarebbe utopistico. quindi c'era sicuramente un movimento dalla base che aveva anche portato a trovare una situazione del tutto locale a una soluzione del tutto locale a questo punto però eh, la Norvegia deve presentarsi al mondo vuole presentarsi al mondo come un paese pacifico e se ripensiamo a quanto detto fino a questo momento mh, possiamo dire che nel corso dei decenni successivi ci sono degli episodi di grande democrazia, di grande sforzo verso la pace o quantomeno per far capire che la Norvegia non è stato un paese nazista non è stato un paese che di propria iniziativa ha voluto aiutare a far diffondere il nazionalsocialismo nel mondo e le idee di Hitler, l'espansionismo di Hitler nel mondo no, tant'è vero che nel 72 e questo è un problema tipico locale che si basa però sulla ripartizione delle risorse c'è cioè il primo referendum relativo all'ingresso dell'Unione Europea e è esito negativo e questo è il problema fondamentalmente si basa proprio sulla problemi di localismo eh, norvegese, cioè si dice sì noi possiamo condividere le nostre risorse, però se permettete come si pesca lo sappiamo noi, non c'è bisogno che ce lo dicano da Bruxelles, soprattutto che ci diano le misure eh, delle pinne del pesce, questi poi sono i, poi i paradossi delle normative, delle direttive che arrivano da Bruxelles, però adesso è detto in maniera anche abbastanza... Comica, ma questo sicuramente è un punto importante poi naturalmente c'è la debolezza vero presunta dell'euro eccetera e quindi i norvegesi dicono sì noi siamo tranquillamente amici dell'Europa ci sentiamo parte di essa ma non necessariamente dobbiamo entrare nell'UE a questo punto si dice beh ma perché Perché no? beh la Gran Bretagna se solo per questo è parte dell'UE ma non ha eh, naturalmente adottato l'euro quindi su questo si potrebbero fare delle valutazioni anche interessanti però che costituisce ancora una volta un esempio di democrazia, di socialdemocrazia in questo caso positiva vita nordica in Norvegia e soprattutto nel corso degli anni 70 è questa, donne in politica nel 74, la Brutland diventa ministro dell'ambiente e le donne erano ammesse già da 37 anni per di più i rifugiati che scappano da diverse dittature del Sud America come per esempio dal Cile di Pinochet i profughi vietnamiti trovano accoglienza proprio in Norvegia questo è un problema di grande attualità quello di immigrazione lo vedremo tra poco lo vedremo per esempio con personaggi come Brevi dopodiché secondo referendum per l'Unione Europea nel 94 è ancora no più o meno dagli stessi motivi anche se poi i conservatori sarebbero tendenzialmente favorevoli Temi fondamentali sono sempre questi, già detti, già citati, migrazione, lavoro, agricoltura e condivisione delle risorse, soprattutto la pesca. Questa è eh, grosso modo la struttura, poi in realtà dovremmo eh, fare un incontro solo su queste dinamiche, però vi basti pensare che illumino lo specchio parlamentare politico in questo momento, negli ultimi diciamo 10, 15, 20 anni eh, in Norvegia è questo OERA, che è il partito dei conservatori poi abbiamo, abbiamo questo Kristelik Party, che è questo cristiano-democratici un partito di ispirazione comunque cristiano-democratica ma popolare il partito di centro, center party che avrebbe poi preso che rappresenta in realtà il partito agrario è molto forte la componente agraria contadina in Norvegia, è fondamentale in Norvegia stare a sentire l'opinione del, del mondo agricolo è veramente importante dopodiché questo French street Party, questa destra poi questo partito dei socialdemocratici Arvall, dei lavoratori e questi liberali destra questa è la destra che ha costituito a queste ultime elezioni motivo in un certo senso di stupore quando si dice, vabbè ah ma allora questa svolta a destra eh, della, della Norvegia potrebbe costituire un, un rischio È innanzitutto si tratta di una coalizione ci sono comunque dei conservatori che naturalmente devono tenere conto delle istanze soprattutto del partito agrario questa destra ha investito molto naturalmente proprio su questi temi migrazione, lavoro direttamente e indirettamente, occupazione, di occupazione e disoccupazione soprattutto, e soprattutto sul fatto che in questo momento la Norvegia è un paese ricco, un paese ambito, anche il centro Europa sta soffrendo di questa crisi, sta soffrendo anche la Germania di questa crisi economica e quindi una delle frontiere sempre più abitibili potrebbe in realtà rivelarsi per l'occupazione europea, per i giovani europei proprio la Norvegia a questo punto una piccola precisazione sul nuovo re, Harald V cosa fa? è un monarca costituzionale quindi rappresenta lo Stato ma non ha potere poi in realtà ogni settimana il primo ministro e il governo riferiscono tutte le attività, di tutte le decisioni che vengono prese all'interno del Consiglio dei Ministri eccetera, quindi è una persona che comunque viene costantemente presa in considerazione anche da un punto di vista consultivo, ma qui arriviamo agli studi anni 90 ecco qui usciamo per un attimo dall'ambito squisitamente storico dall'ambito squisitamente politico e ci ritroviamo in un ambiente che era fatto storia soprattutto in alcuni ambiti musicali che comunque ha preso parte anche a molti fenomeni di tipo mediatico negli anni 90 molte band si ritrovano in questo black metal inner circle uno dei rappresentanti più famosi di questo movimento è Varg Christian di Kettles non volendo un presunto perlomeno si dichiarava tale satanista che si chiama Cristo geniale a questo punto uno dei tanti soprannomi quello del ponte Grishina che via dicendo potrebbe essere considerato un normalissimo criminale visto che uccide un membro della band Euronimo dopodiché però in questo periodo sembra che ci sia questo accanimento di estrema destra giustificato dalla musica giustificato da questi movimenti più o meno nascosti in ambito metropolitano Oslo eccetera e anche Faust degli emperor, Faust naturalmente è un soprannome viene condannato per avere ucciso un gay che aveva fatto delle avance in un giardino di Oslo si ritrovano tutti, succede, succede spesso un po' come quando si ritrovano i terroristi di diversa provenienza un po' come quando si ritrovano i eh, criminali di varie provenienze eccetera, si crea un bel gruppo, un bel mood si studia, si pensa a come elaborare nuove strategie si legge molto, cosa faremo quando usciremo beh, allora innanzitutto il giovane Varg dopo circa una decina d'anni eh, prosegue nella produzione musicale questo lo vediamo all'inizio del 2000 questo è l'anno scorso questa era una foto, una delle foto che erano state pubblicate sul giornale locale della regione di Berchia è effettivamente tornato ad essere un contadino, potrebbe essere un qualsiasi anonimo contadino faregname sta di fatto che dicono che nel 2013 stesse preparando un attentato di Namitardo non si sa bene di quale entità, sta di fatto che fosse ospite come vediamo qui della, della nuova moglie, Francia, in Francia, non ha tenuto francese, lui è già divorziato, parato poi il giudice aveva disposto l'allontanamento permanente da famiglia e figli dopodiché l'ultimo caso come vedete poi non si dichiara più satanista ma diventa un uh, cultore di questo antico paganesimo norvegese non chiedetemi cosa significhi, ma insomma questo è pericoloso di per sé perché, perché può attecchire naturalmente sulle giovani generazioni e questo poi naturalmente costituisce Nell'ambito della cronaca, dei media, eccetera, anche un fatto di sensazionalismo, bisogna tenerlo d'occhio, non si può certo pensare che da questi movimenti fossero partiti dei tentativi di neonazismo, di attacco alle istituzioni e via dicendo, però sono fenomeni che sicuramente ci sono stati e vale la pena dimensionare. L'ultimo caso eclatante Notway Daily Session, che viene condannato per l'uccisione di un algerino Oslo, però se vedete... Ci sono anche qui un po' tutti i caratteri principali dell'intolleranza dell razziale, dell'intolleranza sessuale, religiosa e via dicendo. A questo punto poi, come vi dicevo, la notizia del 2013, il clamoroso ritorno di Bursum non è più in Norvegia, è in Francia, però poco cambia. Evidentemente anche Bursum non ne poteva più del freddo norvegese. Arriviamo invece a quest'uomo. Lui non sembra essersi mai pentito, anzi dice che non avrebbe potuto fare fuori molti di più. E Breivik è passato alla storia per essere eh, l'unico, di fatto, esecutore, le indagini non hanno, fino a questo momento, dimostrato nulla di più, l'unico esecutore della strage di Ustoi. Prima, travestito da poliziotto, fa esplodere una bomba presso la sede del governo norvegese fa otto morti, e fin qui si potrebbe tranquillamente pensare che sia un fatto di carattere esclusivamente politico ma rivolto ad alti vertici delle istituzioni, dopodiché apre il fuoco sui giovani di un campo estivo politico. Fa 69 morti. Ora, il fatto che il campo estivo fosse di ispirazione politica, sì, può avere un significato, sta di fatto che i norvegesi sono stati scioccati dal fatto che questi fossero ragazzi. Cioè, lui ha fatto una strage laddove in realtà la mentalità norvegese concentra la maggior parte delle proprie potenzialità cioè i giovani e l'ambiente cioè lui ha preso i due elementi fondamentali per la cultura norvegese e li ha distrutti in pochissimo tempo cioè lui ha preso i giovani e la natura, l'ambiente e li ha distrutti con questa strage naturalmente come sapete, come già eh, accennato dal professor Cuzzi non, eh, non esiste pena di morte in Norvegia ha ovviamente ricevuto il massimo della pena, ma perché? Perché i norvegesi evidentemente dal caso di Quisling non hanno più avuto l'esigenza, la necessità di fare in modo che ci fossero forme di detenzione pressoché perpetua come l'ergastro e per esempio anche quello che era stato fatto da, da Vicernas probabilmente non era abbastanza e quindi non si aspettavano che potesse succedere una cosa del genere. Oggi, di fatto, ciò che è più importante è fare in modo che questo tipo di persone innanzitutto non facciano una pessima e ingiusta pubblicità al governo e alla Norvegia in quanto tale. E in secondo luogo che queste persone non diano la giustificazione per poter credere all'esterno che la Norvegia sia un paese violento. Tant'è è vero? poi ci sono state anche delle polemiche, delle differenze di vedute, eccetera. Su questa ultima opera, e su questo io chiuderei proprio per lasciare spazio a eventuali domande se abbiamo tempo e soprattutto per rivedere ancora una volta l'importanza della memoria storica, questo è il monumento che è stato creato proprio sull'isola di Antonio. Come molte opere, chiaramente, ha una personalizzazione dell'autore, degli spettatori, su cosa possa significare io ho una mia personale interpretazione voi tenete presente che qui è stata tranciata praticamente una parte dell'isola come potete vedere esattamente nel luogo in cui Bradley ha compiuto la strage. cosa può significare? potrebbe significare una spaccatura tra ieri e oggi il ritorno di un certo tipo di violenza alla quale di fatto comunque i norvegesi non erano abituati si sa, si sa, che Breidick era intollerante, si sa che cavalcava la polemica di un acceso e fortissimo, eh, un acceso e fortissimo ispirazione razzista nei confronti comunque degli immigrati, nei confronti di quelli che portano via il lavoro, nei confronti di quelli che comunque non consentono al popolo norvegese di godere dei propri diritti. Ecco, la stragrande maggioranza dei norvegesi ha questi presunti valori di brandi non credi. E la realizzazione di un'opera di questo tipo, cioè il fatto che venga letteralmente modificata la natura, il fatto che venga letteralmente modificato il paesaggio, potrebbe veramente considerarsi, potrebbe veramente essere considerato come una cesura, un passaggio, a questo punto tra il passato e il futuro della Norvegia forse proprio per non dimenticare che anche per questi motivi in passato, in un passato forse neanche troppo lontano la mentalità stessa, la natura stessa e l'identità stessa della Norvegia e dei norvegesi sono stati violentati da una forma di occupazione comunque straniera, comunque esterna da un fenomeno che è nato localmente ma che probabilmente senza l'apporto di pesanti porti esterne non avrebbe ottenuto il successo almeno temporaneo che ha ottenuto nel periodo 40-45 e su questo se ci sono domande beh, io innanzitutto il